Molto bello il corso che stiamo, a cui stiamo partecipando qui ad Ancona, È bella diciamo prima di tutto la sede in cui ci ospitano, una, una sede storica ben attrezzata, anche il servizio diciamo, di eh, traduzione, eh, quanto meno impeccabile. È molto utile anche penso le qualità degli interventi degli operatori, non soltanto perché ci hanno diciamo, inquadrato gli aspetti le diverse disabilità, ma anche poi per i consigli pratici da poter mettere immediatamente in pratica ognuno nelle diverse, nei diversi settori, tanto in ambito sociale e organizzativo, penso alle associazioni, quanto in ambito imprenditoriale per chi offre direttamente dei, dei servizi. Per cui diciamo, il giudizio è estremamente Positivo, oltre anche bello l'eterogeneità del gruppo, per cui fuori dal corso ci si riesce a scambiare anche delle interessanti diciamo, eh, informazioni e motivazioni che ci spingono a fare meglio il nostro lavoro.